Frank Lloyd Wright è sicuramente la personalità più complessa della cultura architettonica americana del XX secolo. Nacque nel 1869 a Rickland Center nel Wisconsin. La sua famiglia era di religione unitariana, molto diffusa e influente nel Midwest statunitense. Il padre fece molti lavori, tra i quali il pastore. La madre era maestra. A vent'anni Wright andò a lavorare a Chicago, dove divenne assistente degli architetti Sullivan e Adler. Fu un momento importante perché Sullivan era un maestro ricco di carisma e la sua abilità artistica, unita al suo talento tecnico, divenne fondamentale per la formazione di Wright. L'ispirazione di Wright però attinge anche da altro dal suo amore per le costruzioni in legno e dalla sua curiosità verso i modi costruttivi dell'architettura tradizionale antica delle grandi case americane in legno come dell'architettura giapponese. I primi risultati della concezione architettonica di Wright si ritrovano in alcune case unifamiliari chiamate Prairie House, case della prateria, molte realizzate nei dintorni di Chicago case basse, adagiate sul terreno, spazi interni fluidi e collegati tra loro, terrazze e verande che si proiettano verso il giardino, spazio centrale con il camino dove si riuniva la famiglia, una nuova concezione di casa. Dello stesso periodo sono le altrettante innovative architetture non residenziali, gli uffici Larkin a Buffalo e la Unity Temple, una chiesa unitaria nei pressi di Chicago, edifici quasi privi di finestre all'esterno che all'interno si aprono su uno spazio monumentale centrale illuminato dall'alto. L'integrazione dell'architettura con il paesaggio naturale è una delle caratteristiche essenziali dell'architettura organica ed è un principio che si ritrova spesso nell'opera di Wright. La sua ricerca va verso un'architettura globale dove le parti dell'organismo costituito si integrano e in cui forma e funzione si fondono. Molto conosciuta tra le costruzioni organiche di Wright è la lussuosa Casa sulla Cascata in Pennsylvania costruita per Edgar Kaufman, un facoltoso imprenditore. Terrazze in cemento armato vengono lanciate a sbalzo sulla sottostante cascata, il cui rumore risuona ovunque. All'interno, l'alto camino è il cuore pulsante dell'edificio, attorno al quale si dispiegano i vari ambienti. Un altro tipo di costruzioni private sono le case realizzate in California, le Textile Block House edifici costituiti da blocchi prefabbricati in cemento uniti da giunti in acciaio che richiamano le costruzioni delle antiche popolazioni Maya e racchiudono all'interno patio e vasche d'acqua. Un forte impatto rispetto all'ambiente circostante è quello generato dal Guggenheim Museum di New York, una delle ultime opere di Wright dalla visionaria forma a spirale. Un edificio che inizialmente si attirerà molte critiche negative per la forte rottura nei confronti della tradizione museale. Oggi il Guggenheim Museum è considerato una sorta di testamento spirituale di Wright, nel quale confluiscono le sue ultime ricerche. L'architetto però non riuscì a vedere compiuta la sua opera più famosa perché morì nel 1959, pochi mesi prima dell'inaugurazione.